Buongiorno, l'Italia Zulu 4, Victor Kedek Sierra, attivazione Pota, ma potrebbe essere anche l'attivazione Diploma Laghi Italiani, dal, Aia le ginocchia, dalla diga sul fiume Taro, 1915, costruita anche dai prigionieri di guerra austriaci, alle nostre spalle il Monte Penna, Monte Trevine, Monte Cavallino ed è un posto da favola. Impiantiamo stazione, setup FT817, antenna di polo bibanda e alimentazione e batteria lipo. Vediamo un po'. Roger Foxtrot 4 Whiskey Bravo November QSL Roger Roger your 5x9 59 Roger 57 India Lima Fox Grote Roger Sierra 57 India Lima Foxtrot over K1 Golf Papa Golf Italia Kilo 1 Golf Papa Golf 59 QSL Perfetto 59 grazie ciao Delta Tango. Oscar Kilo 2 Papa Delta Tango 5-9 QSL Oscar Eco 5 Hotel Delta November QSL Brota Oscar Eco 5 Hotel Delta, Delta 1 Golf Juliet Hotel IZ1 Golf Juliet Hotel 59 QSL Roger, Washington, Papa Florida, Italia Zulu 0, Washington, Papa Florida, 5, 9, QSL. Allora, vediamo un po', Italia Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, ti ascolti qui, là. Italia Sierra 0, Sierra, Eco Uniforme, te prego. Oh, perfetto, Italia Sierra 0, Sierra, Eco Uniforme, 5, 9 reali, e eh. arrivi a bomba, attivazione porta, eh, QSL. La terra completamente chiusa per l'aria, eh. è una cosa eccezionale. Ti ascolto con un ottimo segnale di 5,7, la modulazione è splendida, è veramente squillante. Eh, QSL. Italia WikiU, Delta QMX Santiago, Roger e Italia Chilo 2, Giulia sierra 5,9. QSL. Allora Italia 3, Lima, Tango, Tango, Roger. Italia Whisky 1, Delta, Quebec, Santiago. Allora Italia Whisky 1, Delta, Quebec, Santiago, Roger. 4 Imola, Domodossola, Firenze. Allora Italia Kilo 4, Imola, Domodossola, Firenze, Roger. Allora, Italia, Zelanda 2, bravo, Kilo Golf, Roger? Sì, QSL, ti confermo la buona giornata, nome Claudio, la provincia è Como, rapporto per te 5-9, QSL? Sì, perfetto Alessandro. Roger ricevo Italia 10 15 Radio Mike Roma ok grazie ciao Italia Whisky 1 Radio India Mike Romeo India Mike allora scusami è Italia Whisky 1 Roma India Mike ok ti ringrazio Allora, ok, ti ringrazio da Sestri. Avanti, Hotel Bravo 9! Buongiorno Alessandro, sono Claudio, Hotel Bravo 9, Eco Floride Giulia, 59.0 ah, Italia 0, Italia 0, allora, Kilowatt Hotel Yankee. Allora, Italia 0, kilowatt Hotel Yankee. scusami, ti facevo più giovane. 6, Zulu, November Kilo. Italia Kilo, 6, Zulu November Kilo, Roger. Allora Italia Kilo 6, Eco Romeo Charlie, 5,9 Sì, buongiorno Alessandro, 5,9 anche per te, grazie, buona domenica. Uniform 2, Quebec, bravo Roger, Italia Uniform 2, Quebec, bravo X Ray, 5,9 9 QSL. Zulu 3, bravo, Golf Lima. Allora Italia, Zulu 3, bravo, Golf Lima, Roger. Certamente, India Uniform 2, Quebec, Bravo X-Ray. Abbiamo appena fatto QSO, QSL? Buongiorno Italia Università 8 Papex Rai Zulu 59 Più è eh, per te 59 più referenza Pota Italia 1546 QSL Italia 4 Giuliet Hotel Golf Roger Italia 4 giuliette Hotel Golf 59 QSL Italia Zelanda 1, Domodossola Oscar Eco 59, QSL QSL 597, complimenti, buoni collegamenti e buona domenica.